Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, se non l'avete già fatto lasciate un like e uh, iscrivetevi se non l'avete già fatto, visto che voglio arrivare all'obiettivo di 10.000 iscritti ho bisogno della vostra collaborazione. Oggi parleremo di sicurezza, sicurezza riguardo alla stampante uh, 3D. In fase di costruzione ho utilizzato un alimentatore uh, cinese, questi alimentatori cinesi anche se costano poco, e comunque si, sono presta si è prestato, per il lavoro che ho svolto ha comunque delle problematiche di ordine di sicurezza in effetti eh, la eh, 220 e e la 12 volts stanno sulla stessa linea questo può eh, portare per chi non è pratico delle conseguenze eh, disastrose in effetti qual è il problema di utilizzare questi alimentatori? Che essendo così eh, particolarmente instabili in quanto non hanno una ventilazione non riescono a tenere il passo con le necessità eh, tecniche comunque elettriche della stampante possono esplodere e come vedete dalla foto parecchie stampante hanno fatto questa fine. Questi alimentatori qua li potete trovare in commercio anche con la ventola anche con 30 ampere eh, anche se la stampante ha bisogno di un amperaggio più basso infatti la mia Uh, non va oltre i 18 A la cosa comunque uh, non comporta nessuna differenza perché poi il problema sostanziale che abbiamo è sempre il discorso di come è posizionata l'alimentazione che non è praticamente isolata e esposto comunque al contatto fisico invece gli alimentatori ATX hanno un'alimentazione separata in quadra la 220 si trova da uh, la 220 e la 12V oh, si trova in due punti opposti e soprattutto la 220 isolata da un connettore eh, in gomma in plastica e questo eh, dice tutto sulla sicurezza adesso vediamo come ho um, modificato la mia stampante per applicare eh, questo sistema allora la prima cosa che dobbiamo fare è modificare l'alimentatore ATX l'alimentatore ATX oltre ad avere i 12V ha molte altre tensioni come le 5V e, e la 3E3 a noi interessa principalmente la 12VOS e conserveremo anche i 5VOS che potrebbero essere utili per eventuali eh, oggetti che potremmo utilizzare con la stampante, tipo una GoPro che vorremmo utilizzare per registrare il nostro lavoro. Gli altri cavi in questione non li utilizzeremo, a noi serve soltanto il connettore principale, quello grande che si va a utilizzare nella, sulla scheda madre di un computer adesso in questo uh, video vi mostrerò cosa dovete fare per modificare questa DX rispetto a quello che ho visto su internet molti consigliano di smontare l'alimentatore e staccare letteralmente i fili all'interno. ma questo è un sistema che potrebbe andare chi ha già pratica nelle saldature o a fare certi lavori invece ho trovato una soluzione fatta per voi in modo da eh, davvi la possibilità di fare una cosa più veloce anche per chi eh, non ha molta pratica. Adesso via con i video. La prima cosa da fare è realizzare una dima con cui andremo a perforare la struttura. Questa dima ovviamente l'ho realizzata in base ai componenti che ho già stampato prima di staccare l'alimentatore. Questi componenti li, trover li troverete giù in descrizione. Allora, eh, fatta la dima, disegnati i punti eh, dove è essere fatta la perforazione e passo a bucare. I buchi, purtroppo ci ho messo parecchio tempo come, perché come avete capito la struttura è in acciaio e ci impiega eh, parecchio non avevo una punta adatta perché serviva una punta eh, dedicata a questo tipo di materiale e non ce l'avevo e per questo ho perso parecchio tempo ma voi se avete l'altra struttura, quella in plastica non ci impiegherete molto eh, per perforare questo tipo di materiale questo è un dei tre componenti questo comprendo qui va ovviamente prima preparato perché i dati vanno messi dentro incollati. Il collante serve per fare in modo che il dado non sfugga nel momento in cui si va a mettere il perno al suo interno. Questo è il lato eh, faccia, quello che andremo a vedere noi. Il, il lato dado è quello che andrà verso la parte metallica in plastica in base al vostro stampante come vedete dalle figura l'ho applicato se noterete anzi si nota a occhio nudo che è leggermente inclinato perché nel punto più alto è il punto dove eh, ci sarà diciamo così la matassa di cavi e potrebbe darmi un, un po' di fastidio quindi ho, ho diciamo così abbassato eh, la struttura successivamente eh, vado ad applicare questo componente questo componente va messo a la parte alta questo componente non è altro che il supporto che manterrà l'alimentatore ATX in alto in più contiene quello che è il nostro eh, dispositivo che ci darà la possibilità di utilizzare le, eh, le tensioni questo componente qui l'ho comprato su Ali però in più ci ho messo eh, quegli altri connettori per avere più uscite supplementari della 12V eh, però se non volete questo tipo qua di componente lo volete realizzare voi, in descrizione vi metterò anche il link eh, del circuito stampato da, da realizzare per applicare questo, per realizzare questo tipo di componente. Quello che vi ho realizzato è migliore di questo qui in quanto ha se eh, uscite da 5V e se uscite da 12V rispetto a questo qui che ha anche uscite non pertinenti per il nostro caso. Da ci sono stampato che ho realizzato io ho eliminato il pulsante on-off perché comunque eh, l'alimentatore TX ha già, su, eh, già di suo un interruttore um, sulla sua scatola. Successivamente come pezzo finale va attaccato questo qui, non è altro che una stecca, sempre stampata, ovviamente, che va sulla parte bassa dell'alimentatore. Questa stecca manterrà sia in alto la TX che impedirà anche di farlo uscire all'esterno. Allora a questo punto passiamo al lavoro ultimato. Come vedete eh, ben vedere funziona tutto, anche se il cablaggio andrà eh, migliorato un pochettino, l'ho messo così alla meglio, giusto di fare questa prova che vi sto mostrando. Allora il video è finito, il lavoro è eh, altrettanto. Uh, vi lascio a voi una buona giornata e vi ricordo per, uh, di nuovo di lasciare un like e di iscrivervi al canale buona giornata a tutti